Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi, per chi non ci conosce noi siamo Rossella e Alberto. Ciao a tutti. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal 3 al 10 di ottobre 2021. Utilizzeremo tre mazzi di carte, abbiamo le, le carte delle fatte, abbiamo i sussurri della natura e le carte delle fatte sempre in virtù okay. prima di iniziare faremo una breve preghiera per connetterci con le frequenze dell'arcangelo michele invoco la divina presenza di dio onnipotente padre e madre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 Alberto, ti posso chiedere di chiudere la, la certo. finestra? Sì. Perché così. Noi ci troviamo qui a Londra per migliorare la lingua inglese, per poter avviare anche connessioni angeliche intorno, eh, in tutto il pianeta e quindi avremo anche un canale YouTube in inglese molto presto. Eh, però per gli amici italiani facciamo le nostre letture angeliche settimanali e poi presto faremo nuovi video eh, per eh, consigliare gli operatori di luce eh, portare vari consigli eh, su come connettersi e così via allora iniziamo a mischiare le carte vediamo cosa esce abbiamo la prima carta speranza ok, le mettiamo qui tu le vedi se io le metto qui Alberto sì sì sì okay. gli spazi sono quelli che sono ma siamo riusciti a trovare un angolino speciale allora pura intenzione ecco questa è una carta molto importante intenzioni pure di amore per manifestare i nostri desideri i nostri sogni obiettivi in allineamento all'amore all abbondanza benissimo la carta dell'abbondanza benissimo magari molti di voi stanno cercando eh, più abbondanza più ricchezza un nuovo lavoro nuove amicizie eh, abbondanza in tutte le forme di amore vediamo un po adesso le carte i sussuri della natura io le trovo molto belle queste carte nei disegni e anche nei messaggi ecco caduta in la carta adesso ve la mostro e infatti the big picture il disegno, un disegno più grande visto dall'alto queste le metto qui eh, il, diciamo il corso ideale d'azione quindi eh, ha sempre a che vedere con la sincronicità divina, no? Assolutamente sì. Ok, guardate che bei disegni. Che belle che sono. Eccola qui. Ma no, stanno uscendo più di una carta. Vediamo un po'. È un po' che non ci vediamo. Come state, anime meravigliose? Allora, Bountiful... Arrest. questo che significato alberto raccolto generoso ok quindi abbondanza la terza carta anche di questo sì. mazzo parla di abbondanza benissimo questa è una cosa molto importante vuol dire che le energie sono giuste per raccogliere magari prima abbiamo seminato adesso è, è venuto il momento di raccogliere Tanto sacrificio, nuova carriera alle porte per molti di voi. Infatti stavo proprio parlando prima, chi sta cercando un nuovo lavoro o chi magari deve eh, migliorare, deve, sta avviando nuovi progetti. Sincroni sincronicità anche qua, il tempo perfetto a che vedere con la sincronicità divina, vedete quanto è bello no? quando si fanno le carte ispirati con la preghiera, eh, diversi mazzi portano gli stessi identici messaggi e questo eh, non è un caso, non esiste il caso, questo si chiama sincronicità, eh, vuol dire che ha a che vedere proprio con il tempismo divino, praticare, praticare, praticare, quindi nuovo progetto per far sì che diventa diventi un'abitudine diventi un qualcosa che poi ci viene facile è importante praticare okay, iniziamo la nostra lettura Angelica, abbiamo parlato di speranza, ok? Eh, alle volte si hanno dei grandi progetti nella vita, eh, e si ha un po' di paura di, di intraprendere la propria strada, il proprio percorso ehm, e diciamo che eh, lasciando andare la paura e avendo fiducia, perché la parola speranza è anche legata alla fiducia, che esiste qualcosa di più grande, un disegno più grande, qualcuno che al di sopra di noi vuole vuole aiutarci, vuole guidarci, alle volte bisogna fare anche dei, dei sacrifici, bisogna avere eh, delle iniziative, è un esempio, noi siamo venuti qui eh, per imparare l'inglese, quindi stiamo migliorando le nostre, come dire, in inglese si dice skills, no? sì, le nostre abilità, abilità eh, per poter poi migliorare, per poter offrire un, un buon servizio a più persone possibili, per aiutare più persone possibili. Quindi, magari tu nel tuo lavoro in questo momento hai, hai veramente seminato e lavorato tanto, non stai ancora vedendo i risultati e quello che dice l'Arcangelo Michele è pura intenzione, intenzione pura di amore, eh, intenzioni pure, nel senso che vi faccio un esempio, voi state, eh, avete un grande progetto, alle volte puoi seguire la strada più semplice o la strada un pochino più difficile, eh, diciamo che eh, alle volte anche fare dei passi importanti nella vita eh, poi porta dei grandi risultati è proprio come il discorso di migliorare le proprie abilità le proprie competenze eh, e questo prima o poi porterà dei grandi risultati va bene tanto è vero che è uscita la carta dell'abbondanza è uscita la carta eh, della dell'abbondanza anche in queste in questo nel secondo mazzo va bene quindi abbondanza alle porte c'è Qualcosa che sta arrivando nel prossimo eh, futuro si sta per manifestare dei grandi risultati quindi ripeto abbondanza economica un nuovo lavoro oggi leggo le carte un po non, non esattamente seguendo un, un tempo lineare ma eh, come si ricevono i messaggi no? nuovo lavoro nuova carriera nuove competenze nuovi orizzonti nuova città nuova eh, energia nella tua vita sta arrivando questo effettivamente, il mese di settembre-ottobre è normalmente un periodo di cambiamento. Tu dicevi che c'è adesso la. adesso c'è una nuova luna in bilancia. Esatto, e quindi questo porterà anche cambiamento perché comunque anche eh, la posizione dei pianeti delle stelle della luna il fatto che arriva la luna piena sono energeticamente dei movimenti importanti che ci influenzano noi siamo influenzati dagli astri noi siamo tutti uno nell'essenza secondo la fisica quantistica non c'è differenza tra noi e le stelle ok tra noi e il pianeta quindi siamo tutti interconnessi quindi queste influenze anche energetiche della, delle stelle dei pianeti eh, portano dei cambiamenti nella nostra vita magari non per tutti ma in particolar modo per le persone più sensibili più spirituali e così via gli angeli ci stanno anche dicendo guarda il disegno più grande magari hai, hai subito ieri ascoltavamo un, un webinar dove si parlava del fallimento no eh, il fallimento molte persone lo vivono come una uh, la morte cioè la distruzione non c'è più niente da fare invece eh, i grandi le persone che hanno avuto un grande successo nella propria vita o che stanno avendo dei grandi successi sono persone che eh, vedono il fallimento come un'esperienza di vita da, da cui apprendere qualcosa imparare la lezione per poi non commettere gli stessi errori e quindi importante è rialzarsi quindi ti prego anima infinita non guardare il tuo passato come un fallimento o se in questo momento hai avuto delle sconfitte provvisorie è venuto il momento di rialzarti guarda il disegno più grande guarda eh, come eh, l'universo si muove adesso è venuto il momento di avere un piccolo upgrade di crescere, di migliorare le tue competenze, per poi portare dei risultati migliori. Ok, tu come la traduresti, questa ideal course of action, eh, cioè me, una sincronicità. Direi, quel corso lì è svolgimento: course. svolgimento ideale dell'azione, proprio quindi anche un'azione sincronica e perfetta. Adesso nel momento eh, alle volte capitano delle cose particolari, no? Tu, eh, ad esempio, hai. Eh, hai un vuoi una cosa e magari entri in un negozio eh, è, è l'ultimo pezzo ed è proprio quello che stavi cercando vi faccio un esempio eh, oppure oggi noi dovevamo fare il video stavamo aspettando un pacco eravamo un po preoccupati perché abbiamo diverse cose da fare durante tutto il giorno nel momento in cui ho chiesto aiuto all'arcangelo michele ha suonato il campanello è arrivato il pacco cioè quella sincronicità quelle cose sincroniche perfette che arrivano nel momento giusto nel tempo giusto giusto per aiutarci e invogliarci ad andare avanti quindi Vai avanti, metti azione, cresci, impara, migliora te stesso e te stessa e tutto nell'universo si muoverà per accompagnarti, quasi eh, come se l'universo stendesse un tappetino rosso veramente per aiutarti nel tuo cammino di vita, va bene? Ripeto, grande abbondanza anche qui, va bene? Quindi eh, se tu fai azione, se tu ti proietti nella direzione giusta eh, non aver paura dei cambiamenti di un nuovo lavoro di una nuova città di eh, di qualcosa mh, che sta eh, cambiando per il meglio nella tua vita va bene e poi si parla di nuovo di sincronismo cioè le stesse diverse carte nella stessa Posizione, abbondanza. La terza carta, la seconda carta parla di tempistiche divine, e di nuovo le fate ci stanno dicendo: gli angeli che sono gli angeli della natura, eh, la natura, eh, sono diciamo gli esseri più connessi con la madre terra, eh, e ci stanno invitando veramente a. Uh, ad avere fiducia, perché il tempo giusto arriva nel momento giusto, quindi ci sono delle tempistiche divine più grandi però in questo momento ti senti molti di voi si sentono appoggiati si sentono guidati, si sentono spinti, si sentono avvolti e tutto sta andando per il meglio e grande abbondanza sta arrivando nella vostra vita, magari anche nuove amicizie, nuove conoscenze, nuovi contatti nuove esperienze, questo è meraviglioso, perché questo porta gioia nella nostra vita naturalmente se sta iniziando un nuovo lavoro potresti avere un po' di paura una nuova competenza un, magari un nuovo corso di formazione io ho una, una cliente che eh, si sta specializzando per aiutare i bambini sordomuti quindi nuovi skills nuove eh, competenze cioè non è semplice imparare il linguaggio dei sordomuti lei all'inizio aveva tanta paura era bloccata invece adesso pratica, pratica, pratica per migliorarsi per crescere per raggiungere i propri sogni e i propri traguardi, ragazzi approfittate di questa ondata positiva questa settimana perché se agirete in questo momento il risultato sarà abbondanza infinita nella vostra vita, ok? Bene Alberto, bello bello, allora partiamo, vediamo un po', prima carta speranza, speranza, arcobaleno, c'è una bella colomba, sì, naturalmente la speranza è un qualcosa che uno deve avere dentro, ovviamente, no? A volte è un sentimento, chiamiamolo un po' bistrattato, perché uno dice «Eh sì, sai, la speranza, sì, è vero che è l'ultimo a morire, però speranza è l'opposto di disperazione», quindi già significa che comunque, a prescindere, anche se magari ti sembra che non stia accadendo nulla, tu hai un, una fiducia dentro di te, che qualcosa arriverà, perché comunque ti stai comportando bene, magari i tempi non sono ancora maturi, ma tutto sta evolvendo e, e quindi la speranza, un po' come la fiducia, sono proprio quelle caratteristiche che uno deve avere, soprattutto nei confronti delle cose non visibili. No? La fiducia non è una cosa concreta, come per dire, magari uno ti chiede cosa stai facendo, eh, tu stai avviando un progetto ma non è che hai già delle cose materiali, non hai ancora guadagnato, però tu puoi dire, guarda, io ho iniziato da poco, è una cosa che non è come fare il dipendente, prendi 1000 euro a fine mese, ma ti posso dimostrare quello che sto facendo, le idee che ho, quello che ho scritto, cioè è un work in progress, non, non si crea in quei giorni, voglio dire. Dopo sta anche a noi parlare con le persone giuste, naturalmente, perché sono delle persone che parlano la tua stessa lingua, persone che magari invece cominciano a farti obiezioni, ti punzecchiano, ma quelli sono i cosiddetti I distruttori di sogni, certo. no? Quindi sta a noi discernere e capire con chi parlare di più e con chi non, parla, non parlare o parlare meno. E come dice la carta, naturalmente, e anche c'è cioè, tutta questa aspettativa positiva, questa fiducia, e eh, aiuta anche proprio a mh, trasformare dei pensieri, delle emozioni, delle situazioni da negativo a positivo. No? Quindi magari parto da delle resistenze fisiologiche, perché magari sto facendo qualcosa di nuovo, eccetera, eh, però questa resistenza iniziale perché poi si sa che l'inizio è la parte più difficile anche se dopo devi mantenere per carità però la trasformo in qualcosa di positivo, cioè in questo momento ho una paura terribile di iniziare per il giudizio perché non mi sento pronto, Però tanto inizio non è che domani le cose andranno meglio ah domani c'è il sole oggi piove, cosa vuol dire? Cioè, eh, la persona mh, si vede nelle difficoltà, no? quindi certo. eh, Bello, bello iniziare, iniziare con questa carta, sicuramente è molto, molto benaugurante, poi questa colomba la vedo molto coll collegata anche ad una carta successiva. Poi, intenzione pura, giustamente, si parla di manifestazione, si parla di, di saggezza, di desideri, eh, di cuore e di massimo bene. no? Quindi l'intenzione allora, che uno formula è fondamentale, cioè io cosa voglio fare, cosa voglio creare? Ci vuole chiarezza, non è che uno dice... Ah, io agisco e vediamo quello che viene fuori no io ho intenzione di essere una brava persona di diventare un professionista del mondo olistico bla bla bla pura depurata da ego da, esatto. da paure da voler strafare e comunque se tu sei collegato al cuore e sai quello che vuoi eh, ti poni appunto in un modo limpido eh, manifesti, manifesti quello, quello che hai dentro no? quindi anche questa carta molto interessante perché poi anche l'immagine ti dà proprio l'idea veramente di una persona che si pone proprio in modo quasi come un bambino no? in modo molto candido no? senza secondi fini senza aspettative troppo alte cioè serie, io ho questa intenzione mi pongo in modo puro quindi purifico il chakra del cuore, piuttosto che anche il chakra della gola, non mi esprimo, cerco di essere comunque veramente anche nelle parole, nei pensieri, nelle emozioni, molto pulito. Qualcosa di buono accadrà, non c'è ragione per pensare che, che qualcosa non si sviluppi. E, abbondanza, quindi naturalmente è una conseguenza no? logica che l'abbondanza arriverà, naturalmente rilasciando i blocchi mentali, l'abbondanza sia nel mondo delle fate che nel mondo umano è una cosa normale ce n'è per tutti cioè quando si sente la famosa frase eh, no, non ce n'è per tutti questa cosa qua non è per tutti allora può essere vero in un certo senso perché non tutti siamo fatti per fare qualsiasi cosa eh, potenzialmente sì però il concetto di abbondanza è che in qualsiasi momento c'è per ogni persona abbastanza tempo, abbastanza spazio, abbastanza idee, tutti siamo al sicuro. Dipende da, dal focus che uno ha. Se il focus di uno è un focus negativo perché ha guardato la tv, perché il papà gli ha detto che lì non ce la farà, perché ha sentito uno per strada che si lamentava, eh, però ti devi rendere conto che non è. Una tua esperienza, tu stai facendo tua una cosa che è di un altro con mm -hmm. tutto il rispetto. Quindi cerchiamo di concentrarci su di noi, non in senso egoico, ma veramente di, di trovare il nostro posto nel mondo, cioè io cosa voglio fare? Io che percezione ho? Quando mi sveglio la mattina? Quando esco? Cosa, cosa scelgo di essere, di vedere? A prescindere cioè. da quello che accade, questo è fondamentale. Poi c'è la, la mitica big picture, no? La. la grande disegno divino, no? la grande foto, la grande immagine, immaginiamo di avere un puzzle, chiaro che tu parti dal primo pezzo, non è che tu quando inizi una cosa c'hai tutte le informazioni, se no come fai? Però tu nella tua testa hai in mente come andrà a finire, hai in mente tutto, no? l'immagine, sì. i dettagli, quindi ripeto, tor torniamo agli esempi, eh, vuoi realizzare, vuoi essere un bravo coach olistico. Magari ti immagini, che so io, di avere uno studio, che ne so, con le candele, con i biglietti da visita e i tipi di clienti che puoi avere, però non è che il primo giorno che inizi sei già un fenomeno, cioè, utilizzi i tuoi doni, fai pratica, però questa carta è una carta di una persona che ha una visione comunque oggettiva dall'alto, come la visione di Dio, cioè, eh, come dire... Non ho bisogno di saper tutto, non devo essere troppo analitico, cerco di usare il cuore, di essere intuitivo, però eh, ho la sensazione che le cose possono assolutamente andare bene. Anche qui c'è l'arcobaleno, che è sempre un'immagine molto bella, c'è il mondo, ci sono dei fiori, soprattutto c'è il numero 6, che è un numero di equilibrio, è un numero di spirito, un numero di scelta. Cioè cosa scelgo io? Scelgo di far andare bene le cose, scelgo che la mia attività sarà bellissima, scelgo che aiuterò più persone possibili, no? Carta successiva, questa qua secondo me è abbastanza centrale in tutta la lettura: lo svolgimento ideale dell'azione. Ok, tanti animali, un'iguana, un orso, fenicotteri, tutti animali molto significativi, un leone. Poi anche qui ci sono fiori, c'è un castello incantato. Un'immagine quasi da fiaba, anche se sappiamo benissimo che la realtà supera la fantasia. Quindi, lo svolgimento ideale dell'azione. Anche qui la cosa ideale, la situazione ideale la crei giorno per giorno sulla base delle, delle tue aspettative, delle tue azioni, e c'è il numero 37, che è un numero bellissimo, perché se parlassimo di tarocchi sarebbe l'asso di coppe, anche qui la colomba, lo Spirito Santo che scende dall'alto, che può essere una benedizione, un'idea, gioia, soldi, eh, sentirsi al posto giusto, nel momento giusto, come si diceva prima. Quindi... Eh... È giusto essere idealisti, perché no? Cioè, delle volte la persona idealista viene vista come un, un teorico, uno che vive nelle nuvole. No, è chiaro che bisogna calarsi nella concretezza di tutti i giorni, ma un idealista è uno che ha le idee chiare su quello che vuole creare. Cioè, per me il mondo è bello, le persone sono sorridenti, tutti hanno la salute, tutti hanno i soldi. Questa può essere un'utopia, ma è una cosa che dovrebbe accadere, è normale. Non è normale essere poveri, stare male, avere cattivi pensieri, eh, non è normale, c'è cioè, chi ti dice che è normale, eh, ti nasconde qualcosa, cioè noi cerchiamo di puntare sempre al massimo, no? di essere in amore, di essere in, in abbondanza, in espansione no? in tutte le cose, Quindi, E tu, tutto questo diventerà sempre più sincronico perché poi troveremo persone, situazioni, diventerà tutto sempre più fluido, no? Quindi diventerà sempre più ideale, appunto. E poi c'è il raccolto, giustamente, raccolto generoso: numero 28, un altro numero potentissimo nei tarocchi: sarebbe il 6 di bastoni o il carro, cioè proprio eh, la persona vittoriosa, proprio che è in connessione con se stessa, è fiduciosa, è pura è in connessione con Dio, riceve la guida e quindi ti arriva anche il raccolto, adesso siamo in autunno è la stagione del raccolto, lasciare andare arriva al raccolto, no? fall in inglese, in americano, cade, se pensiamo all'albero, no? l'albero perde le foglie, cade il frutto, quando, quando è pronto, cade spontaneamente senza ne nemmeno bisogno di, di andare con la scala sulla pianta, no? quindi anche qui immagine bellissima, evocativa, c'è il mondo, c'è un'altra colomba anche in questo caso, cioè sono tutte carte potentissime, ci sono fiori, quindi raccolto abbondante giustamente anche in termini economici, perché no, ho seminato, ho parlato con tante persone, ho fatto video nel caso nostro piuttosto che altri tipi di azioni e quindi il raccolto è solo questione di tempo, è normale che devi comunque agire, perché eh, se tu fare poche cose al giorno però falle perché per esempio se tu hai un'azienda una startup, un network marketing sai benissimo che non puoi parlare con una persona al giorno ne devi trovare una al giorno ma per trovare una al giorno probabilmente dovrai parlare con dieci, a meno che non sei un fenomeno e becchi subito la persona giusta però comunque soprattutto all'inizio bisogna andare anche un po di quantità lo si dice sempre no soprattutto quando la sfida è grande Primo periodo, magari il primo mese, non dormi, cioè sei lì tutte le ore, che hai idee, chiami tutti, sei entusiasta, no? E, e, e prima o poi il raccolto ti arriva giustamente. Nuova carriera, anche questo bellissimo, quindi nuovo, concentriamoci sul nuovo più che sul vecchio, no? Siamo pionieri, portiamo avanti cose nuove, c'è bisogno di cose nuove nel mondo, quindi cerchiamo di focalizzarci qual è il mio posto, dov'è che posso creare valore aggiunto, dov'è che posso risolvere problemi. Una carriera nuova non le solite cose con tutto il rispetto stiamo vedendo che stanno sparendo tanti lavori oramai c'è bisogno di umanità di far ridere le persone di aiutare di fare esperienza ma che sia un'esperienza veramente piena noi adesso stiamo facendo un corso che non è un corso cioè non è fai l'esercizio ciao a domani è un cercare proprio di entrare in empatia con le persone di conoscersi di, di fare esempi quotidiani di stare insieme no questo, questo è lo scopo se no, diventa tutto molto piatto, molto freddo, no? la carta dice eh, di, focalizzarsi, di focalizzarsi, di essere positivi, di essere persone di successo, di fare lo shift, no? cioè ad un certo punto, perfetto, tu stai facendo delle azioni, ma lo vogliamo fare questo shift, questo passaggio, prima di tutto mentale, eh? perché come sempre le azioni ci vogliono per carità, ma tu vinci prima di tutto dentro di te, c'è cioè il lavoro, no, appunto, tornando prima al discorso del dare, faccio il lavoro su di me e mi apro all'esterno, io mi do, a differenza di chi invece, no, i vampiri, che invece guardano cosa c'è in giro e cercano di prendere. Che non è sbagliato guardare cosa c'è in giro e prendere. Magari io mi ascolto un mentore, eh, mi guardo intorno, prendo esempio, ma quello è un conto. Ci sta di rubare, tra virgolette, in modo positivo l'idea. Diverso è invece essere proprio nel ricevere. Tutto è dovuto, aiutatemi... Il bisognoso no no noi tutti siamo come l'imperatore di tarocchi come michele siamo persone eh, pie, piene di idee con una mente brillante nel posto giusto nel momento giusto quindi cerchiamo di essere attivi più che passivi no c cosa, cosa possiamo fare in questa situazione qual è, qual è la nostra abilità come si diceva prima far ridere fare qualcosa di manuale questo è il punto no e appunto poi c'è il tempismo divino il tempismo perfetto questo è il momento giusto per muoversi, per andare avanti. Perché qual è il problema, soprattutto quando magari sei in una fase di stallo e vuoi creare qualcosa di nuovo? È la procrastinazione, perché magari non si hanno le idee chiare, si hanno mille paure. Sai cosa c'è adesso? Mi fermo un attimo. No, fermarsi va bene, meditare, raccogliere informazioni, però agisci anche perché ripeto: non è che cioè, domani cos'ha di speciale? rispetto a oggi, oggi è il primo ottobre, domani è il 2, non è che doma domani è sabato, no, cosa vuol dire, oggi, anzi, okay. oggi per esempio è il primo del mese, bellissimo, si è concluso un ciclo, è finito settembre, il primo di ottobre, quindi eh, come diceva un famoso mentore americano, today can be Uh, one day or day one, un giorno qualsiasi, ma oggi è un giorno qualsiasi, boh, bo vediamo. Oggi è il giorno, io desidero dentro di me che oggi sia il giorno che mi cambia la vita, perché, guarda, conoscerò una persona, mamma mia, che secondo me mi darà una dritta, oppure mi metterò il mio vestito migliore, cioè, cerchiamo di essere brillanti. E delle volte magari le persone ti prendono in giro perché o ti vesti bene o perché sei brillante, perché magari loro sono un po' più conformisti, no, noi dobbiamo essere orgogliosi di quello che siamo, eccentrici, eh, parlare con persone che non si calcola nessuno, cioè facciamo quello che ci sentiamo, non cerchiamo la zona di comfort, ah, faccio quello che fanno gli altri, perché se faccio altro magari rimango da solo, no, noi non siamo mai da soli, uno che rimane da solo molto probabilmente, cioè non parliamo del barbone, ma è uno che è stato scelto, quindi sei da solo, ma tra virgolette ti sembra di essere da solo, in realtà ci sono delle persone ad alti livelli che ti stanno aspettando, che sono lì, che dicono, dai Mario, Luisa, non vediamo l'ora che tu arrivi perché c'è bisogno di te, cioè certo. cerchiamo di viverla con questo spirito. Ultima carta, pratica, pratica, pratica, perché giustamente le azioni ci vogliono. Con la pratica quotidiana puoi affinare i tuoi talenti, le abilità, migliorare la tua sicurezza, perché naturalmente ci sono dei doni naturali, tu sei portata per guarire, io sono portato per l'inglese e quindi lì magari uno ce l'ha già di base, non è che non ci lavora, ma sai già comunque che un minimo, invece ci sono delle cose che proprio vanno portate avanti, magari il mio punto debole è che sono pignolo, e allora mamma mia faccio fatica a fare delle cose, a rapportarmi con gli altri perché vorrei che fosse tutto. Allora, è una buona occasione per imparare la pazienza, per vedere nuovi pu punti di vista, noi lo vediamo nel corso, piuttosto che in altre situazioni, viva Dio, ci sono persone di altri paesi, eh, modi diversi di parlare, di porsi, è tutto uno stimolo, un confronto, no, quindi la pratica quotidiana, la sicurezza aumenta con la pratica, public speaking, fare cose, eh, pulire la casa, sforzarsi dove magari non si avrebbe voglia, beh, però oggi cerco perché vedrai che man mano mi verrà sempre più voglia di fare questa cosa, però anche qui ci vuole focus perché non è che fai pratica di una cosa di cui non ti frega nulla, cioè se il tuo scopo è quello appunto di parlare davanti alle persone piuttosto che di appunto fare cose manuali piuttosto che continua ogni giorno continua a praticare sbaglia sbaglia meglio sbaglia di più cioè per concludere come si diceva prima eh, il nostro percorso è un percorso verso il successo l'illuminazione tutto quello che vi pare naturalmente è un percorso in cui ci sono ostacoli perché come si diceva ieri durante il webinar se tu stai facendo una cosa ed è tutto fluido mm, magari dici bello ma magari dici non è normale che non succeda niente Invece nel percorso in cui trovi le resistenze e le cose è perché stai facendo le cose giuste e come nei videogame devi continuamente metterti alla prova e passare allo step successivo. Quindi è logico che c'è la paura del fallimento, del rifiuto, parli con le persone, c'è cioè quello che ti prendi in giro, c'è cioè quello che ti dice ah no no, però non è che ti fermi. L'abbandono è la vera fregatura, non è il fallimento. Perché il fallimento, cioè uno che ha avuto successo, è uno probabilmente che ha sbagliato 500 volte. Edison prima di inventare la, la luce, la, ma cioè, Michael Jordan, prima di diventare un grande giocatore, ma sapete quante lacrime, quanto sudore. Eh, quindi ogni giorno, ogni giorno, sforzarsi, sforzarsi finché le cose non diventano naturali. Eh, però ripeto, l'unica cosa l'unica cosa che si può sbagliare è o non, inizi o non, non iniziare, iniziare o non fermarsi una volta che hai iniziato non torni indietro è da vigliacchi, hai sbagliato, vai avanti e non ti fermi perché tante volte eh, no, l'ego ti porta a dire beh, cavolo questa cosa è troppo difficile o magari c'è una cosa più semplice, no io vado avanti cerco di usare la mente creativa, di essere un problem solver quella persona lì è difficile, questa situazione qua, non l'ho mai fatta, quella roba lì, meglio è una cosa nuova, imparo, chiedo, eh, certo. chi chiede comanda, voglio dire, chi chiede crede, cioè, però agiamo agiamo ogni giorno, no? come in, in questa immagine c'è il cavallo che rappresenta il cuore, c'è la fata con la trombetta, no? perché c'è una chiamata, l'universo ti sta chiamando a fare delle cose nuove, il cuore, e tu lo vuoi ascoltare o vuoi ascoltare le paure, la testa? Sappi che se ascolti le paure, in un certo senso sei più comodo, però quella comodità lì ti costa perché rimani fermo o vai indietro. Quindi conviene impegnarsi nel dubbio. Bene, care anime infinite, abbiamo terminato per questa settimana. Volevamo ricordarvi che anche se siamo in Inghilterra possiamo lavorare eh, tranquillamente anche da qua. Eh, noi facilitiamo guarigioni a distanza con le nuove frequenze di luce, eh, facilitiamo il coaching con logo ceiling che è una tecnica potentissima per chi non lo sa, eh, aiuta a sciogliere i blocchi, le paure, i sistemi di credenze, vi aiuta a eliminare le emozioni negative vi toglie da quello stato dove vi sentite che qualcosa è impossibile uh, vi sentite schiacciati diciamo che questo lavoro serve per recuperare la vostra energia vitale il vostro potere riportarla nel posto giusto in voi stessi e eh, quindi stare bene stare in pace stare in armonia e soprattutto sentirvi in allineamento nella direzione del vostro scopo divino della vostra Anima, dei vostri sogni e dei vostri obiettivi. Ok, ci occupiamo anche di facilitare le letture angeliche o, o con l'utilizzo delle carte oppure come connessione diretta l'arcangelo michele per chi è interessato al corso eh, di connessione angeliche per imparare a connettersi con gli angeli abbiamo il corso online scaricabile invece chi vuole fare un'esperienza dal vivo con noi il 16 e il 17 di ottobre faremo il webinar per imparare a lavorare con la nuova energia di guarigione per imparare a connettervi con le nuove frequenze di luce una volta che voi imparerete ad accedere a questo dono straordinario di guarigione, questo dono rimarrà con voi per sempre, potrete utilizzarlo per guarire voi stessi, per guarire gli altri, per guarire il pianeta, eh, per facilitare anche la vostra connessione con la vostra anima e il vostro sé superiore, ok? Chi si trova a Londra potrebbe decidere di, uh, di fare la connessione al sé superiore. Io vi saluto, cari Infinite, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao, ciao, grazie. Ciao.